Pronti a combattere, gormiti qui per vincere, gormiti raggiungibili, chi difenderà? The legend is back, is back Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Al Gormiti Show! Gianni, ma cosa stai facendo seduto lì? Perché non sei sulla tua poltrona? Allora, intanto sei tu sulla mia poltrona Secondo, vedi un'altra poltrona Eh no, per sbaglio l'ho fatta scomprire con la magia però. Ecco, terzo sono arrabbiato Arrabbiato? Sì e, e per cosa sei arrabbiato? Perché? Ti ricordi la scorsa puntata? Eh, uh, sì Ho perso contro di te con i collezionabili Eh, vabbè, ma se quante volte ho perso io Fa niente Non e sento qui... che ti arrabbi E quindi, guarda un po' Cosa stai facendo? Me la sono legata al dito. Oh, ma che permaloso che sei. No, non è questione di essere permaloso. No, sono per perdere. Non è vero? E infatti, infatti, oggi iniziamo questa puntata con una super sfida. Con una sfida? Sì, sì. Che sfida facciamo? Eh, la sto appunto preparando. Ehm, allora, ve lo spiego. Ho stampato, guarda un po', diversi gormiti dal sito dei gormiti, ok? Fino a qua okay. ci siamo. Sono disegni da colorare. Però non bisogna colorare. Mi bisog ritagliamo? No, bisogna disegnare. Eh, ma così tu vinci facile. Tu sei bravo a disegnare. Non, non mi interessa, so. ascolta le regole. Praticamente abbiamo un tempo che è di 60 secondi. Scegli quello che vuoi e in okay. 60 secondi bisogna disegnarlo uguale o più o meno simile. Chi tra i due lo fa um, quindi quasi uguale, vince. Ma okay? 60 secondi sono pochi. E non mi interessa. Ma così ti vincerai sicuramente. Fa niente, allora. ah giusto, tu che sei seduta lì sulla mia mm. poltrona, conti, ok, hai un timer. Ok, va bene, metto il timer Conti allora. 60 secondi e io inizio e poi facciamo cambio. Vado, ecco eh, il timer. Aspetta, scelgo la matita, quella più Dai, corta. Dai, su. Quella più corta te. <ride> ah grazie, sempre gentile. 3, 2, 1. Vado. Aspetta, messo, messo. partito. 3, 2, 1. E tempo scaduto! Non è vero! Finito! No. Giù gi gi la penna! Non gi è una penna. la penna! <ride> <ride> Giù la matita! Ok, ok, ho fatto. Ecco, Fammi insegnare a meno il nome, Johnny, dai. Vabbè, si capisce che l'hai fatto tu. Tranquillo. Ok, ho finito e tra poco, te lo mostrerò. Come tra poco? Sì, non ora. Ah, quando lo finisco anche. Esatto, lo piego. Così. Va bene, dai. Allora lo adesso. stretto. Tocca a me. Sì, vai, fai la magia. Oh, ora tocca a me. Oh, adesso eh, che bello, non vedevo l'ora. <ride> così impari. Sei proprio cattivo comunque a scegliere una sfida così difficile. Vedrai le prossime volte le sfide che sceglierò io. Comunque, okay. io naturalmente scelgo il mio amato Lord Titan. Sì, lo saluto tutti. Sei pronta? Sì. Faccio partire il timer. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1... Stop! No, aspetta! Finish! No, no, no, no! No, no, ti... no, no, no, no, no, che! Eh tu... no, tu hai avuto dei miei... No, io ho scritto solo il nome! Anch'io! Senti, Fate. non si dicono le bugie! Ho ti scritto cresce il nome! Che c'è il naso lungo! Il lungo. Ho scritto il nome! Va bene, ok, allora... Come, come mostriamo? Eh lo giriamo! Lo giriamo? Sì. Ok? Al mio Prima... tre, Ah, insieme? Sì. Ok. Uno, due, tre. Ecco il mio bellissimo disegno! Ma aspetta, che è quello? Ehi! Ehi, il disegno l'ho no, no, fatto io! l'altro! Ma, già, già sei, sei impazzita? Vai! 3, 2, 1... <ride> sì, non è tanto bello! È che hai scelto pochi secondi! Tu sì. sei bravo a disegnare, beh, anche il tuo sembra che abbia... che abbia Lo il deve... ciuffo dell'anno in attimo in testa. vedere. Comunque c'è da dire che è effettivamente vero, 60 secondi per disegnare un lord è difficilissimo, è eh. E, e vabbè, però posso ammettere che mi sono avvicinato un po' di più io? Sì, va bene, te l'ho detto, hai vinto tu, ok? Hai vinto tu questa challenge. Vedrai la prossima volta però. Mm, va bene. Vincerò io. <ride> ok ah oh, che bello aver vinto questa volta sono proprio contento Sì sì, guarda Johnny adesso però io ti sfido a una cosa dove sono brava io dato che tu mi hai voluto sfidare su una cosa dove eri bravo tu va bene va bene sentiamo allora c'entra sì. la musica e questo già mi piace si deve ballare e questo già non mi piace come non ti piace e insomma è bellissimo allora però ci sono delle regole mm. delle regole che bisogna stare molto attenti a ricordarsi sì? Ok. allora io ti dirò tre comandi ok Lord Carrion ah, è il gioco dei tre lord che mi dicevi Sì, è il gioco dei tre lord che ho inventato io l'altro giorno ok apro bene le orecchie sentiamo allora quando io dirò Lord Carrion okay. che equivale al colore rosso sì. tu dovrai fermarti diventare una statua di ghiaccio praticamente ok, okay? quando dirò invece sì. Lord Titano che è il colore giallo sì. dovrai ballare a Uh, come una tartaruga gigante esatto come una tartaruga <ride> okay. invece quando dirò Lord Electron, che è il colore verde Ok Potrei tornare a scatenarti oh, No, questa sì che mi piace Ok, però io ridiro in disordine credo. Ok, mi piace questo gioco, mi piace, vabbè Vediamo cosa combinerà pronto? Sì, sì, sì, più o meno Vai, okay. allora facciamo prima allora, la musica Facciamo che io inizio a ballare, dai, Lord sì, Electron. Sì, sì, Lord Electron, giustamente Ok Vai con Lord Electron. Ci allora. sto Lord Titano Giusto, vero? Sì, sì, sì, sì Lord... Lord Electron Lord Carrion! Lord. Titano! Electron! Aspetta! Lord... Eh... Uh, Titano! Lord Carrion! Ah sì, bravo però eh! Lord... Uh, Vai, fallo uh, più difficile, più veloce! Lord Titano! Eh, aspetta, Lord Titano! <ride> Titano! Aspetta, non mi sono confuso. No, Titano! No, hai sbagliato! Aspetta. Titano è rallentatore! È vero! Ok, va, basta Giada! Ok, vai. va bene. Allora adesso tocca a me, vai. Uh, vai! Sono pronta! Aspetta, che mi riscaldo! Ok! Ci sono! C'ero quasi! No, sei stato bravo però, devo dire! Eh, lo dire. so! È anche, è anche un po' stanco! Va bene, vai, vai! Sono um, pronta! Ti do i comandi! Pronta! 3, 2, 1! Lord Electrion! Lord Electrion! Eh ah, sì, è giusto! Lord Electrion alla massima potenza! Lord Titano! Lord Electrion! Titano! Carrion! Carrion! Titano! Vai vai, titano, titano, titano! No, è titano, è rallentatore! Eh, Lord. Electritano! Cosa vuol dire? Ah, è vero, non vuol dire niente! Non vale. Eh! Lord Electrion! Aspetta, cioè, eh! Eh sì, non è che devi pensare. Eh, non devi sconfondere Lord Lord Carrion, Lord Titano, Cletrion. No, ma così non, ti, non vale. Non lo sai neanche tu cosa stai dicendo? L orso, l orso, <ride> lord Orso. Va bene, Lord Titano. Ti sta sfuggendo di mano questa okay, cosa. Ok, allora. Giada. <ride> facciamo un attimo di pausa. <ride> sì. Sono un po' sì. stanca, anch'io, devo dire. Ok, è successo di tutto. Però eh, no, è divertente. Facciamo, vero? facciamo che siamo pari, battimi un 5 okay. di distanza. Ok, e eh, senti Giada, che ne dici se mi offri tre bicchieri d'acqua? Almeno tre bicchieri che ho una sete. Va bene dai, ti accontento. Grazie. Ti sei divertito eh? Sì è stato molto molto divertente, anzi bambini fatelo anche voi con mamma e papà o i vostri fratellini o le vostre sorelline perché è davvero molto bello. E mandateci video a gormitishow.gormiti.com perché noi non vediamo l'ora di vederli. Esatto, ma adesso già è arrivato il momento di bere un bellissimo sì. bicchiere d'acqua però facciamo un gioco. Facciamo un, un gioco? gioco. Sì. Va bene, spiegami. Allora, ehm, io adesso verso, guarda ti faccio vedere, abbiamo tre bicchieri. Ok. Ok, così. Verserò l'acqua nel bicchiere. Io farò un po'. Di, esatto, in uno. Poi faccio un po' di giochini, di giro. E tu mi devi sempre dire dove si trova l'acqua, è semplice. Ok, okay. E, e se la trovo? Ok, facciamo così. Poi io inizio a scartare dei bicchieri. Ok. Se nell'ultimo rimane l'acqua, giuro che me lo rovescio sulla testa. Mica hai incrociato le dita, vero? No, non le incrocio sì, le dita. Le stai incrociando? Ah, eh, scusami, no, non volevo. Ok, non, non le sto incrociando ed è una promessa. Lo fai poi? Sì, sì. sì. Ok, allora... va bene. Allora mi piace Metto un pochino d'acqua qua Ok? Ok Poi la metto qua Nel bicchiere numero 2 E la mettiamo nel bicchiere numero 3 Ok Ovviamente l'acqua è nel bicchiere numero 3 okay. Ricordati i numeri, va bene? Ci proviamo? Vado Vai Ok, dov'è l'acqua? 2 Sì Dov'è l'acqua? 2 Ok, adesso vado più veloce Ok, l'acqua... Controlla sempre dov'è l'acqua, controlla sempre dov'è l'acqua. Due. Qui? Allora, no. vediamo, hai detto tu. No, vediamo, hai detto io, Johnny. Vediamo, ci provo. vediamo no, se, se qui l'acqua, vediamo se dice. Non vinci. è l'acqua. Sì, proviamo. Tre, due, pagine? uno. Eh, eh, eh, eh, io eh, ti ho detto eh, che era nel bicchiere numero L'acqua non era qui, mi spiace, mi spiace. Ehm... Um, Adesso è più difficile. L'acqua. Eh, te lo dico. Ok. È qui, ok? Mm -hmm. Pronta? Sì. Vado, eh. Veloce eh. Ok, dov'è l'acqua? Qui, qui, vediamo, eh. Proviamo. Tre, no, qui, 2, 1. <ride> eh, però Johnny... Mi ha... spiace, adesso ho vinto! E eh, lo sapete, amici qui. No, non io hai vinto? Adesso è l'ultimo bicchiere. Voglio vedere. Scusami, non c'è nessun Lange. bicchiere. Sì, è questo? Che Cos'è questo? È eh. il bicchiere, è il bicchiere con acqua, quello che ti avevo detto io. Sì, ma infatti il gioco era questo, se rimaneva l'acqua lo lasciavamo qui. Eh, no. Come no, no, avevi detto che te lo lanciavi in testa. No, non è vero, queste non sono le, le, le mie... Te lo rovesciavi, sì, te lo rovesciavi, avevi promesso, senza incrociare le dita. Bambini, lo devo fare davvero? Sì, sì, sì, sì. No, già, da, dai, non farmelo fare, ti prego. Dai, su, non hai no. promesso, devi farlo. F sì, buona, fai una magia, ti prego. Dai, fai una... L'hai fatta? Sì. Uh! È vero! Sono stata buona, Gra grazie, dai! Grazie mille Giada, grazie. Così non mi sono bagnato. Non avevo proprio voglia di fare la doccia. Però è divertente come gioco. Eh sì, non fatelo voi a casa <ride> bambini perché se lo fate vi rovesciate l'acqua in testa. <ride> Eccoci amici, siamo arrivati al momento della... Bacheca, bacheca Gormitica! Gormitica! Allora, inizi tu a leggere. Sì, sì, sì, dai, inizio io, inizio io. Allora, ehm... Um... Antonio Molinari ci manda un disegno eh una sua foto e la baby dance Grande! davvero bellissima ma andiamo per ordine così commentiamo Vai tutto, va bene, Vabbè, intanto il disegno c'è Riff eh, che vuole evocare Johnny e poi c'è anche Aaron che vuole evocare Giada, bellissima Giada. ci siamo anche noi così, poi guarda quanti gormiti hai Antonio, ne tantissimi, sono tantissimi e in più stai guardando pure il cartone animato alla tv, bravissimo e poi c'è anche la baby dance Sgormitica che adesso guarderemo Tutti insieme, vai! Giada, bellissima questa baby dance, mi sono divertito tantissimo! Sì, anche io mi sono divertita solo a guardarla e poi e visto sì. che aveva il cappellino come il e tuo! Eh sì, era un grande Johnny! Bello, bello, bello! Grazie, grazie, grazie! Però c'è una super dedica di, da parte di Antonio! Vai, La leggila! Leggo. Allora, ciao sono Antonio Molinari da Corigliano, ho 5 anni e mezzo e praticamente Gorm è a casa mia! Addirittura! Colleziono tutto! Dalla foto si vede, eh, eh sì, si sì. vede tantissimo! Non mi dilungo, volevo semplicemente dirvi, con tutto il mio cuoricino, Gormiti, Johnny e Giada! Wow. Grazie! Non, non, Ti mandiamo un mega bacione e un mega abbraccio! Eh, non, non è finita! Non, non è, finita? è finita? No! E adesso arriva la parte più commovente Giada! Eh, grazie di esistere in questi giorni così lunghi, tristi e difficili voi siete il gioco, le risate, la magia, mi sto commuovendo davvero, la gioia. Siete strepitosamente gormitici. Vi voglio un mondo di bene e non finirò mai di ringraziarvi. Un abbraccio e baci gormiti! Ringraziamo noi te per Ma seguirci. Io... <ride> mi emoziono, scusate, scusate. Proseguiamo sì. con la dedica di Salvatore Alfonso Maria Gargano. Mm -hmm. Ci ha mandato questo disegno qui. Bello, cos'è? E ci ha scritto, Johnny e Giada siete forti insieme ma sono molto colpito da Johnny per tutte le volte che ha vinto con i collezionabili eh Giada è Giada è così è così sono Salvatore e ho 5 anni e vi seguo sempre Vai. vi mandi i miei disegni dei gormiti mecca e dei gormiti normali spero che mostriate i miei disegni durante il vostro show ciao e a presto Johnny e Giada eccolo ed eccolo qui il tuo disegno grazie mille che guarda l'hai fatto tutta a matita poi è super super super vado avanti io Benedetto Mapele Lì. Ciao mi chiamo Benedetto, ho sette anni, e abito a Milano, le scuole sono chiuse per il coronavirus, allora ho tempo per guardarvi Ho fatto un disegno per Giada e una foto con i miei gormiti e il mio preferito è Lord Carrion, è il mio, è il mio, è il mio Ma nessuno e... qua, Titano, ormai guarda... non me lo dicono più Guarda un po' Giada che disegno super ti ha ah. fatto, è tutto dedicato a te Eccolo lì, Titano Te, te lo leggo così stiamo a okay. distanza scusate non so disegnare molto bene anche se secondo me è bellissimo è ho disegnato Lord Titano che vuole Giada e Lord Electrion che la protegge Ah, oh, che bello! e qualcun altro che ti protegge? e, e ci sono anch'io lì lo vedi? Così. no non ti vedo Sì, che ci sono non posso avvicinarmi ma io mi è vedo è vero è vero ci, ci sono grazie che bello un disegno tutto per te grazie bellissimo grazie mille e c'è la foto la foto è questa e bravissimo anche tu, hai, su hai tantissimi super gormiti! Proseguiamo con Saverio Piccinni, che ci scrive Ciao Johnny e Giada, vi mando i miei disegni dei gormiti, spero che li facciate vedere al Gormiti Show! Eccoli! Io guardo tutti i vostri episodi e non me ne perdo nemmeno uno su YouTube! Grazie! Guardo anche tutti gli episodi della serie vecchia e della serie nuova dei gormiti in TV! Giusto, giusto! Il mio lord preferito è Election. il mio gormita preferito è Kionos, il mio guardiano preferito è Icor. tra Johnny e Giada la mia preferita è Zada! Ciao questo, a tutti Questo te lo Sono sei inventato vero. No c'è scritto Dopo sì. te lo faccio leggere Guarda Vedi È, è vero Grazie <ride> Mi aspettavo Johnny No è vero è E il suo certo. disegno è questo qui Guarda che bello Tutto a wow, matita l'ha fatto È Lord Triton, vero Sì Guarda sì, che bello, allora c'è anche il sole, ma, uh, ha fatto eh sì, tutte le sfumature eh sì, sì. Bello, bello, mi piace, ta mi piace tantissimo. Giada, so che hai un'ultima foto, vero? Ne ho ancora due. Allora, la foto di Antonio Salvati, sì. che è proprio questa qui, e ci scrive Ciao Gianni Giada, mi chiamo Antonio e ho quasi 4 anni. Carino. Vi ho scoperto da solo, giocando con il telefono della mia mamma. E da quel momento, da quel momento siete diventati i miei amici del cuore. Grazie. E ogni giorno la mia mamma mi fa vedere il vostro show alla tv. Mi piace tantissimo e voi mi fate divertire un mondo. Anche io per la giornata mondiale della Terra ho dei disegni. Spero tanto di vederli nello show. Vi seguo sempre, vi abbraccio forte e vi voglio tanto bene. Grazie. Grazie, se, infatti vedi, ha disegnato la Terra. È vero, e anche qua il portapenne con la Terra. Sei davvero Bellissimo. tenerissimo e noi ti mandiamo un abbraccio gormito. E ci manda anche un bacio, vedi? Così. <ride> Mua. grazie ultima foto ultima foto che è questa qui Sì. la eh. foto di Emanuele Quadrello Quella. che ci scrive cari Johnny e Giada mi chiamo Lele nella foto sono quello con la maglietta blu e ho 10 anni vorrei incontrarvi nel vostro studio e se sarà possibile mio padre quest'anno mi porterà alla fiera G come giocare uh. e spero di incontrarvi anche lì vi seguo sempre e spero riusciate ad accontentarmi ciao magari Giada ci incontriamo anche prima perché qui le si sorprese si... non finiscono mai non però vedremo vedremo speriamo di vederci alla fiera di come giocare. Wow, ma hai un'armata di Gormiti! <ride> sì, davvero, anche con la torre. Fantastico, grazie, grazie, grazie. Grazie mille. E continuate a scriverci, mandarci tutte le vostre dediche, i vostri disegni, i vostri giocattoli Le potete mandare a gormitishow.gormiti.com. E già da quando poi noi adesso diamo il sito significa solo una cosa: che la puntata è finita. Però i nostri amici possono continuare a seguirci sì. sui nostri social Facebook, Facebook Instagram, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Un saluto da Gianni e Zio. Dada! Ciao! Ciao.